Se conosco il modo più semplice e veloce per assumere tutte le vitamine dalla A alla Z? Beh, l'alimentazione sana, giusto? Allora cosa? Sì, mangiare tutte le tessere dello scarabeo? <ride> Ciao amici, la questione delle vitamine è una cosa seria, sapete? Purtroppo un'alimentazione sana non dà più la garanzia di soddisfare il fabbisogno nutrizionale quotidiano. Per questo da oltre 25 anni guido le persone a raggiungere uno stile alimentare sano e completo, affiancato dai giusti integratori, tramite le consulenze con me, i miei corsi online, i libri e gli ebook. E se vi piace l'idea di sapere come la naturopatia e le discipline naturali permettono di vivere con più più e più energia, mettete subito un bel mi piace a questo video e iscrivetevi al canale per tanti altri video come questo. Oggi in particolare voglio parlarvi di una vitamina che, diciamo, ultimamente è sulla bocca di tutti. La vitamina M come mascherina? Parlo della vitamina C. Ah beh, io su quella sono tranquilla, ma ne sei certa? Dimmi, come ti assicuri di assimilarla completamente? Adesso non sono più tranquilla. Puoi stare tranquilla perché dopo il video di oggi conoscerai le informazioni fondamentali sulla vitamina C, come assumerla, quali sono i suoi benefici e anche un segreto su come assimilarla al meglio. Ho scovato per voi una notizia sugli integratori di vitamina C che non dovete assolutamente perdervi, quindi restate con me fino alla fine, mi raccomando. Iniziamo dai benefici. Tutti sappiamo che la vitamina C è ottima per sostenere il sistema immunitario. Non è un caso che la natura ci offra alimenti ricchi di vitamina C nella stagione fredda, come gli agrumi per esempio, ma... Perché la vitamina C sostiene il sistema immunitario? Il motivo è presto detto, la vitamina C è un potente antiossidante naturale, per questo sostiene il sistema immunitario. Gli antiossidanti sono molecole che il corpo usa per liberare le cellule dalle sostanze nocive, quelle prodotte da alimenti sbagliati o attacchi esterni come virus, batteri e altro. L'effetto più importante degli antiossidanti è quello di ridurre l'azione dei radicali liberi, cioè lo stress ossidativo, la principale causa di invecchiamento cellulare meno male che l'invecchiamento cellulare è dentro non eh, si vede fuori. magari fosse solo dentro purtroppo lo stress ossidativo si vede anche fuori sulla pelle per fortuna la vitamina c viene in soccorso infatti regola la produzione naturale di collagene la proteina necessaria per mantenere la pelle morbida elastica tonica per questo è così usata nei prodotti cosmetici ma e se invece della mia pelle sono io a sentirmi spenta, cioè stanca morta? Che vitamina mi serve? Beh, ti aiuta la vitamina C. Uno studio scientifico europeo condotto da Norvegia, Belgio e Italia ha dimostrato che questa vitamina è fondamentale per evitare quegli stati di stanchezza cronica, di affaticamento. Grazie delle info, adesso mi faccio una mega scorpacciata di agrumi così sono a posto per un pezzo. Brava, ottima idea. Ma come dicevo prima, oggi un'alimentazione anche sana non è più garanzia di raggiungere la giusta quantità di vitamina C. La vitamina C si trova nella frutta e nella verdura maturate al sole e non è un segreto che oggi molti dei prodotti ortofrutticoli vengono raccolti acerbi e fatti maturare dopo artificialmente. L'altro problema è la cottura degli alimenti. La vitamina C è termolabile cioè viene degradata dal calore e idrosolubile cioè si disperde in acqua. Quindi per esempio viene buttata via l'acqua di cottura delle verdure. Un altro fattore chiave è la biodisponibilità. Il corpo umano elimina tutta la vitamina C che non riesce a utilizzare subito. Ecco perché bisogna assumerla nelle giuste quantità ogni giorno. Ma e come facciamo mica possiamo andare in giro con un sacchetto di kiwi? Eh, Squaletto dice che non vuole diventare un pesce verde se no lo scambiano per un'alga. Ha ragione. La soluzione per fortuna è molto semplice. Io mi affido a un integratore di vitamina C da affiancare alla mia alimentazione sana ovviamente e consiglio anche a voi di fare lo stesso. Oggi ho selezionato per voi un prodotto davvero pratico e semplice da usare, adatto anche a chi odia le compresse con tutto se stesso e non ha tempo di aspettare che si sciolgano le pastiglie effervescenti. È la vitamina C liposomiale della ditta Yorzuki e lo trovate sul sito di Vega Mega, lo shop online che offre integratori selezionati per la loro alta qualità e che sponsorizza il video di oggi. Ma cos'ha di speciale? E perché è dentro quello scatolone? Lo scatolone, come dici tu, è uno scrigno con sorpresa Eccola qua Questa vitamina C è in formato di gel Quindi super assimilabile e praticissima da portare sempre con sé Sono bustine monodose, basta strappare il cappuccio e ciucciarla si dice così, come una di quelle bustine di succhi di frutta concentrati. La speciale formula liposomiale che cosa fa? Racchiude la vitamina C in microcapsule di lipidi, cioè di grassi buoni, così il principio attivo arriva intatto alle cellule senza essere abbattuto o disperso. Questo è il segreto per cui questo integratore viene assimilato in modo molto molto elevato. Quando si parla di salute bisogna essere sicuri che quello che facciamo funziona davvero e non stiamo perdendo tempo. Io almeno mi comporto così per me e la mia famiglia e raccomando di fare la stessa cosa nelle mie consulenze private e nei miei corsi online questa vitamina C vi dà la garanzia di essere un prodotto di qualità molto assimilabile venduto da un negozio serio e affidabile. L'idea mi piace, ma se non mi piace il sapore, semplice, lo puoi anche sciogliere in un succo di frutta, in uno yogurt, in uno shake proteico, dove vuoi. Come sempre gli amici di Vega Mega offrono uno sconto del 10% quando fate il vostro primo acquisto dal sito. È un'ottima opportunità, coglietela. Per avere lo sconto usate il mio codice SIMO10 attraverso il link qui sotto in descrizione. Ora condividete questo video perché la vitamina C è un must da una parte ma anche un tema molto inflazionato su cui bisogna avere le giuste informazioni. Se il video di oggi vi è stato utile mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate il vostro commento. Io cerco di rispondere a tutti lo sapete. E noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Detto, ciao. <laughs> ciao.